partecipo con piacere perché ritengo che senza nessuna piaggeria che il libro di, di Piero sia importante, soprattutto perché è un libro intrigante e noi abbiamo bisogno di libri che facciano oggi discutere, di libri che ci, ci permettano di rimetterci in discussione sia per le parti su cui siamo d'accordo sia per quelli su cui non siamo d'accordo e che intreccia appunto una ricerca, una ricerca permanente, direbbe Baribar, una ricerca con, anche con la militanza che ancora quotidianamente, come diceva anche Piero, eh, portiamo avanti. Eh, siamo nani appunto sulle spalle dei giganti. Io riprendo appunto alcune, in, in 15 minuti, 20 minuti scarsi, eh, quindi con, in maniera anche un po' disordinata, in quattro osservazioni, il contributo che poi abbiamo discusso anche in, in alcune presentazioni con Piero e con altri compagni e compagni, che appunto Piero ha intitolato Il comunismo fuori del comunismo nel libro. Eh, intendo dire fuori il comunismo, fuori dall'ortodossia comunista, appunto chiamiamola così per verità ufficiale, tra <coughs> l'altro come Piero sa, questo l'abbiamo discusso molto spesso, io poi sono innamorato dell'eresia della Luxemburg. Poi essendo mai stato dato nel Partito Comunista quindi in questo ho no, una vicenda, 68 ad oggi appunto abbastanza eh, eretica eh, cosa volete salvare? ci chiedeva appunto poco fa a fine mattinata Piero e io su questo faccio solamente eh, qu appunto quattro osservazioni il capitale globalizzato appunto diciamo volgarmente noi dobbiamo abbandonare fino in fondo, credo, questa è la prima osservazione che faccio, il nostro eurocentrismo, anche nel momento in cui analizziamo eh, il futuro post-industriale, nel momento in cui eh, analizziamo quella che chiama appunto la spazialità eh, del capitale, che poi io credo sia la base del classismo contemporaneo, io vorrei che noi discutessimo, non vi è qui Roberto adesso più, ma faceva un intervento interessante questa mattina, io vorrei che discutessimo cosa accade, cosa accade in Cina per quanto riguarda appunto la classe operaia, i rapporti classe operaia, Stato, padronato, eh, giustamente ricordava Piero, eh, la Cina è una fase di grossa ristrutturazione, di formazione di un'ampia borghe, un borghesia, anche per ragioni domande, offerta, di domande e offerte, di un'ampia borghesia Interna addirittura appunto, sta discutendo eh, uno statuto dei diritti dei lavoratori e quindi cosa questo significa nella costruzione appunto, di una borghesia cinese di alcune centinaia, 500-600 milioni di persone. Potremmo parlare dell'India, ma potremmo parlare del Brasile, della classe magari, appunto in Brasile. Io credo che dovremmo parlare. Più attentamente di cosa significano le grandi migrazioni per quanto riguarda la formazione proletaria, in qualche modo primaria, perché a me è capitato quest'estate di partecipare ad alcune lotte dei braccianti neri a Nardò, potremmo parlare appunto dei raccoglitori del Bergamotto a Reggio Calabria, oppure la mia terra del dei migranti che lavorano a Castelvolturno eh, e dei processi di auto-organizzazione che in qualche modo si stanno determinando. Io credo che noi non dobbiamo sottovalutare appunto che quando parliamo di nuovi proletariati, di classismo contemporaneo, dobbiamo, eh, dobbiamo vedere, e analizzare fino in fondo l'attraversamento dell'auto-organizzazione proletaria migrante che noi dobbiamo saper anche sollecitare, saper anche aiutare. Giustamente Piero parla di meticciato, a me piace molto ha... ne ho parlato anch'io nel mio testo dell'83, siamo d'accordo, ma parlare di meticciato significa rimettere in discussione la formazione sociale, significa rimettere in discussione lo Stato sociale, rimettere in discussione la scuola, la sanità, significa cioè, ricostruire la società su basi nuove. Basi... I grandi temi quindi dell'occupazione e della sua qualità appaiono ancora più a me e non meno. La logica di fondo del capitalismo. E ancora di più allora si porrà il tema del grande superamento e non solo della tutela, eh, del lavoro salariato e anche il tema, ancora più radicale, del lavoro liberato e della liberazione dal lavoro. E sono infine convinto che le trasformazioni strutturali del mercato del lavoro sempre più frantumeranno il tradizionale proletariato e che quindi, qui. Eh, è un'altra provocazione insomma, intelligente di Piero a cui rispondo, a cui, in cui, cui dico la mia, e quindi la sua unificazione però, a mio modesto avviso, dipenderà in futuro meno che in passato strumento, dallo strumento sindacale. Siamo in una fase appunto di rivoluzione passiva, lo diremo classicamente avendo sempre più bisogno di un progetto politico e di movimenti che incidano direttamente sulla struttura dello Stato, dell'economia, delle stesse strategie tecnologiche e molto degli apparati formativi. In questo senso sono d'accordo con Piero, dobbiamo parlare di alleanza sociale, di come si ricostruiscono nel conflitto. In essi, appunto, le connessioni diciamo, all'interno di un blocco sociale che oggi non esiste ma che dobbiamo costruire, con un sistema di valori. Appunto, lo spirito di scissione diremo in senso gramisciano: con un sistema di valori che la sinistra ha completamente perso, anche i comunisti, in questo appunto è vero, si sono autodistrutti Un sistema di valori, un'idea di società che non, che non abbiamo, che non c'è e che va ricostruita a partire dal conflitto giorno dopo giorno. Anche, sul punto di vista, anche dal punto di vista, ne abbiamo discusso, si era discusso questa mattina, come dire, ideologico fino in fondo, perché il messaggio e oggi l'ideologia, come vediamo all'interno della società contemporanea, è uno strumento fortissimo di potere. La lotta, la cosiddetta guerra fra poveri, che poi insomma, non mi piace chiamare così, la lotta dell'ultimo contro i penultimi, insomma il, il passaggio dalla lotta di classe alla lotta di luogo in qualche modo. Ecco, io credo che, che noi dobbiamo recuperare questo aspetto. è cioè, in, in una parte costruente sul primo punto, cioè il messaggio, il sistema di valori che è il fondamento, la base materiale per affrontare la rifondazione di una tensione ideale eh, che diventa appunto, come diceva Marx, forza materiale in una società che è molto sfibrata, molto frammentata, con un populismo nella pancia, ma è un populismo che parte dalla presidenza del Consiglio, non a caso, cioè che parte appunto dal potere e non, e, non, e non solamente ovviamente con questo governo, ma anche con quelli precedenti. Cioè, qui, insomma io non sono per buttare il bambino ma certamente appunto per buttare tanta, tanta acqua sporca. Perché dico che non sono per buttare il bambino? Perché non vorrei appunto che la cosiddetta attualità di Marx, mi riferisco adesso a ad elementi di saggi, eh, soprattutto eh, inglesi, anglosassoni, americani, ma penso per esempio alla propaganda delle copertine dell'economist o del financial times che io credo che, che noi non possiamo nemmeno permettere che venga sequestrata in una fase di crisi della globalizzazione liberista sequestrando il patrimonio teorico di Marx in qualche modo da, come dire, da forme di liberismo temperato o di capitalismo, o di capitalismo eh, meno violento o perlomeno da una lotta interna allo stesso, allo stesso capitale io credo che noi in questo senso dobbiamo recuperare alcuni punti fondamentali per esempio della critica dell'economia politica che ritengo un cantiere ancora oggi importante di teoria critica, perché lì Marx ci richiama innanzitutto, primo punto, sono tre quelli principali a mio modesto avviso, ci richiama un'ineludibile radicalità anticapitalista, ciò cioè su cui poi ha fatto bancarotta il movimento operaio europeo ha fatto bancarotta la socialdemocrazia che, come si diceva poco fa, ha rivotato poi i crediti di guerra, eh, ha, fatto, ha fatto bancarotta eh, il comunismo italiano a partire appunto da Togliatti, non sono mai stato Togliattiano, appunto. E, e oggi, appunto, si fa dire che il Partito Democratico è l'architrave, appunto, dell'ordine dell economico eh, capitalista e cioè. L'analisi della, eh, della, della capacità radicale, rivoluzionaria e anarchica del capitale, su questo è stata una grande discussione diciamo, nel, nel cosiddetto comunismo italiano, eh, l'immobilismo, il conservatorismo, il superamento appunto attraverso lo sviluppo oppure, oppure dall'altra parte l'anarchia. Dall del capitale e quindi in questo senso la critica dell'economia politica ci richiama ad una radicalità anticapitalista molto forte che a me pare più che mai attuale quando nel libro primo del capitale Marx scrive appunto me lo sono appuntato nella società capitalista si realizza una vera e propria personificazione delle cose e reificazione delle persone e aggiunge quindi al contrario di quello che diceva Piero qui è proprio una una discussione su un testo, dice che il proletariato se vince cambia la società ma, ma cambia anche se stesso. Cosa vuol dire per cambiare se stesso? Poi non viene sviluppato successivamente ma vuol dire che non pone appunto il proletariato industriale, dicevi tu ha vinto, quindi finisce il conflitto di classe, Beh, questo poi avviene diciamo, nella storia, storia dell'Unione Sovietica ed è un punto fondamentale, ma, ma non c'è nella critica dell'economia politica eh, di Marx. Ecco, io penso che quindi non possiamo balbettare qualche emendamento keynesiano, soprattutto oggi, ma concepire appunto la creazione dell'attività sociale come trasformazione radicale della sfera della produzione. E quindi torniamo appunto alla critica dell'economia politica, cioè non il valore di scambio ma il valore d'uso, la ricchezza delle relazioni sociali liberate dallo sfruttamento e dall'alienazione. Infatti, è la seconda osservazione che si ricollega, come scrive per esempio autorevolmente Luciano Gallino, che voglio, voglio ricordare anche con commozione, eh, la lotta di classe la fa oggi dall'alto il padrone, appunto le sinistre sono ridotte eh, ad organo marginale, in Italia come in Europa la crisi della rappresentanza, sono d'accordo con alcune osservazioni che venivano fatte poco fa, la nobile, è ormai crisi della democrazia costituzionale, appunto quella che viene chiamata da DAL post-democrazia e, <coughs> e regime, chiamiamolo post-democratico, ma questo è un punto fondamentale per la, no, per la parte costruente, segna la massima disconnessione tra capitale e democrazia, io credo che siamo arrivati al punto di massima disconnessione tra capitale e democrazia, cioè il capitale non sopporta nemmeno più quell'apparato liberale di democrazia che pure è nata dalle sue rivoluzioni, tanto è vero che viviamo in un permanente stato di eccezione e si delinea una incompatibilità assoluta tra capitale e vita, cioè vi è un feroce dominio, un feroce rapporto biopolitico e questa oltre la contraddizione capitale lavoro oltre le contraddizioni classiche oltre le contraddizioni sociali di cui in qualche modo abbiamo parlato oggi quella ecologica, vi è una contraddizione tra capitale e vita pensiamo, non ho tempo per fare molti esempi faccio uno soltanto, pensiamo alla Val di Susa ecco, lì dove non vi è un rapporto capitalistico soltanto di tipo classico ma lì viene imposta la legge marziale cioè per portare avanti il progetto del capitale ma, ma lì come nella terra dei fuochi, come a Taranto, come a Bagnoli si impone in qualche modo uno stato di guerra questa è la disconnessione massima fra capitale e democrazia si impone uno stato di guerra con la legge marziale e con la procura di Torino che applica la legge marziale nei confronti dell'avanguardia di lotta quindi non è vero che è sempre tutto uguale non è vero che sarebbe ottubato, vi è un dato di discontinuità nella ferocia dell'oppressione dell eh, capitalistica, anche perché muta profondamente anche la composizione eh, tecnica del capitale. Le, in, in Europa, se ne è accennato, eh, ormai siamo ad un sistema europeo, dico a Roberto, a Musacchio, che si muove sul terreno dell'ortodossia cioè al diritto comunitario, mi permetto per brevità solo questa accenno, il discorso sarebbe lungo, al diritto comunitario si sostituisce la violenza della moneta, quindi io credo che sia il tempo anche in Italia eh, senza, senza anatemi ma anche senza trionfalismi, sia il tempo di, soprattutto dopo la vicenda greca che poi è la vicenda europea, il tempo di discutere la differenza tra moneta unica e moneta comune, con tutti gli aspetti e contradditori processi collegati, ne ha parlato appunto nel suo ultimo libro eh, Gallino, ma aumentano in Europa, questo è, dobbiamo vederlo con attenzione, ma aumentano in Europa anche le contraddizioni, cioè fattori in qualche modo, chiamiamoli così, di ingovernabilità sul sistema politico istituzionale dovuta a, a molte questioni a molti temi ho già detto prima brevemente della crisi della globalizzazione liberista della crisi di Modello. beh c'è una crisi dei migranti e dei rifugiati che ormai è una crisi dell'Europa stessa delle sue istituzioni, del suo progetto di integrazione quindi tocca anche a noi insomma il difficile compito di rovesciare questa crisi nell'apertura di un nuovo campo di possibilità politiche, che vi sono, vi sono anche guardando, ovviamente molto fragili sono, eh, sono aspre, fragili, combattute, ma anche episodi degli ultimi mesi, penso all'antifascismo, eh, non dimentichiamo che all'interno dell'Europa abbiamo i muri in questa crisi delle migrazioni, abbiamo l'Ungheria, la Polonia, la Croazia, ma stanno anche beh, voglio dire, ehi, che mi sembra un dato agghiacciante ai nostri confini. Abbiamo il nazismo ai nostri confini, ma abbiamo anche con grande. Eh? Ce l'abbiamo anche dentro. Sì, appunto. Infatti, ho parlato della TAV prima. Ce l'abbiamo anche dentro. E, ma stanno nascendo forme di organizzazione antifascista, antirazzista, grandi reti civiche, grandi reti di movimento. Penso a rotture istituzionali. Del capitale. La vicenda portoghese, che pure non è nulla di straordinario perché tutto sommato, se va bene, si va a costruire un governo con dentro il Partito Socialista insieme al Partito Comunista e al blocco di schierda, e però, voglio dire, lì un capo dello Stato è costretto a non rispettare nemmeno l'ordine liberale delle contraddizioni e non, dà, e non dà il mandato a chi pone la coalizione che avrebbe vinto le elezioni. Ecco, allora questo mi porta all'ultima osservazione. Io credo che contro la retorica populista occorre ritessere, ritessere la tela che Sennett chiama componente rituale per la formazione di segmenti di classi sociali. Parlo di conflitti, di linguaggi, di pratiche mutualiste, di pratiche autogestite intorno alle quali formare nuovi sistemi di relazioni sociali, coalizioni sociali contro la frantumazione, cioè il fare società in senso classico. Io credo che questa sia la risposta. Piero molto intelligentemente poneva la domanda sul rapporto pubblico-privato. Io credo di averlo detto mille volte, di averlo scritto, io sono molto d'accordo con lui, il tema è la socializzazione. Potremmo parlare, partire dalle fabbriche argentine che sono state recuperate dal lavoro autorganizzato eh, delle lavoratrici e dei lavoratori, degli operai, che è un'esperienza interessante, che sono esperi piccole esperienze importanti anche in Italia. Ecco, ma io credo che uscire da, dalla dicotomia pubblico-privato significa rilanciare autogestione, mutualismo, un sistema di relazioni. Con una provocazione da questo punto di vista, che credo che sia finito il tempo, vero? Sì, però provoca, provoca. Ah, eh, lo dico solo così semplicemente. Io credo, ho scritto anche nel contributo modesto del libro: io credo che noi dovremmo reimparare seriamente dalla prima internazionale, da quel periodo appunto che Massari diceva breve, ma è importante la prima internazionale, cioè dall'idea appunto di un bene comune che insieme coniugandosi col mutualismo crea uno scontro con, con l'istituzione, con il capitale in un rapporto conflitto rivolto a soggettività, in questo senso penso che sarebbe bene rileggere, per me, per me è stato importante, è stato uno dei miei maestri, eh, credo sia stata troppo facilmente dimenticata l'esperienza l'esperienza di, di Pino Ferraris delle sue, delle sue analisi quando partendo appunto da lontano dice attenzione che la, la grande autocritica dei comunisti è parte dal fatto che hanno aderito eh, perché ha vinto allora hanno aderito al modello, al modello tedesco di costruzione eh, del partito comunista del partito operaio mentre c'era un modello francese, un modello cooperativo un modello mutualistico che fu sconfitto sul campo allora e che noi dovremmo recuperare ecco, io credo che eh, in questo senso noi potremmo anche ricostruire in qualche modo un rapporto fra un'analisi, una ricerca e come dire, il marxismo, e anche la revisione autocritica della nostra storia come un dato, come un dato che, ci permette, che ci permette di discutere, di parlare partendo dalle contraddizioni dell'oggi senza buttare via il bambino, buttando via eh, tanta acqua sporca ma soprattutto tentando di ricostruire all'interno dei conflitti sociali che comunque vi sono e vi saranno perché non avremo grandi movimenti generali di lotta ma avremo movimenti spuri, movimenti difficili, avremo rivolte e ecco, noi all'interno di queste rivolte dovremo sapere ricostruire anche un filo rosso. Di un sistema di valori e di un patrimonio storico senza lasciarlo alla critica roditrice dei topi, come ci avrebbe detto appunto il maestro. I grandi topi. Il topo.